Saluton, kare e kai bon al mio nuovo episodio. Odio mi trovi giasen mia laborchambro, kai mi pretigis hero, fin pretigis etch hero, mi an videon contribuon alla Irana congreso, archivu mi parto prenos post uno horo, kai do. Mi revenos al vi poste por la cutima medito resto con mi con meditu, con ni dancon Saluton nkai venon a njenova zamenhofa medito o Dio mi leggo con voi vis sur, malgrande parto de longhega articolo, de samen of chiu publicigis en la iaro mi occenna sur la esperantisto. Temas pri la fama articolo pri la maniero e de vastigado, o Dio nidirintus dis vastigado, Kai mi leggo il pajo naudek ok. Nivolas nur averti nia in amico in, che per uno flanca articoloi, il ne sole el vocas la peradon de ti ai proiectoi, chiui donante al sirenomo in de lingvoi, confusas la publikon, kai dis creditigas nian ideon. Se non si dona ancora al pubblico analisi, battaglia contro un imem. Ciao, entrante al pubblico interno, nel li gitan a mason da vortoi, o se in corpo a teoria in i la proiectista può dirvi. è l'articolo dell'esperantista imem che la playgranda cai sola indo, del lingua tutmonda estas la compreneblezzo de Gia e vortoi. Nun, se avete parole anche più comprennebili per tutti gli instruiti, la lingua, ancora una scuola che vengono avanti al nome, è molto più buona o l'esperanza. Quale è la vera lingua? Se è sufficiente scrivere la brochure e pubblicare la per il risultato della lingua, Zamenhof è uh, tre clara per questo aspetto facteli parola spri progettisti. Do en layaro, milho accent naude, uno estis nur du, internazionai helping voi, vola puko, kaj Char, fin fine, lingvojn faras, hom groupoj, ne uno opuloj. Uno opulo, o vas proponi progetto, sed, tio, nesufichas. Kaj, storio, provvis? Che il Samenhof uh, tutt è tutto pravvis prettio. Questo si interessa che nella in lasta Iaroi della Dodecae Arcento, la tutta movato per proponi plibonigo in, supposata in plibonigo in de Esperanto, iris alla directo de latiniglio, au latinidiglio, della propone mem, char homo instruitae as Samenhoff said, it was the la Latin language. No, It's interesting to notice that now the entire language is bad, because we pretend to respect not all European languages to propose to the world to help the language. La against Esperanto is right, that Esperanto is too in Europe. No see. Changi già la prospettiva dum un 1-100, sed, esperando ancora restas, che vivas, con ni, che danke a ni. Ancora provia attento, gis morgao, che chi è chi è, antauen, sen fine.